Ciao a tutti ragazzi, sono S2004 oggi siamo in un nuovo video della Vanilla e se mi sentite un po' male perché non ho le cuffie perché le ho perse, diciamo e adesso spero poi di ritrovarle da qualche parte ehm, quindi si sente bene l'audio della mia voce si sente... L'audio del gioco non so se si sentono poi dopo ogni tanto l'eco del gioco. Ehm, altre cose che volevo dire, ehm, si sentono molto i tasti del computer, ma la principale cosa che volevo dire è che ho finito di fare la farm di pecore, infatti adesso ve la, farò, ve la faccio vedere, ed è laggiù. Ehm, Ah, ecco poi dopo vi spiego questo ah, questa è la farma di pecore finita. Ho fatto tutti i buchi, li ho riempiti tutti di pecore. a tutti eh, ho fatto tutto. E ho messo per il vetro, ho messo il colore della pecora che c'è. Adesso vi faccio vedere che questa, questa farma sta producendo molto. Allora guardate anche solo la lana Ci sono già due stack Quella bianca Quella grigia anche Però se ad esempio andiamo qui Questa qui dovrebbe essere quella ciano Quella ciano ce ne sono anche due stack Quindi direi che questa farm Puccia abbastanza bene Ma qual è il problema? L'unico problema Per adesso è Che c'è solo la tramoggia Quindi noi dovremmo andare qui, mettere una cassa e qui invece mettere una tramoggia in modo che prenda tutto, tutta la lana E qual è il problema stavo dicendo? tra l'altro l'abbiamo visto in diretta che ha pochi spazi la tramoggia quindi se la farm dovrebbe, dovesse produrre molto Ehm, tutti i loot si perdere però perché la tramoggia non, non li raccoglie più quindi, ehm, io direi che in questo episodio adesso faremo anche questo. Poi tra l'altro ho un sacco di esperienza perché non ho finito niente. Allora, perché qui abbiamo due animali, un pollo girato all'incontrario. Una pecora che cambia colore. Allora, innanzitutto iniziamo dalla pecora. Questa pecora. Cambia colore perché si chiama Jeb col trattino basso, ve lo scrivo anche in chat. Allora si scrive, non so se si va la, maiu la maiuscola, comunque si fa così col trattino basso. E tra l'altro non ho il mio colore, ma va bene. E così la, la pecora si colorerà di tanti colori, mentre il pollo si chiama Dinnerbone. Non funziona con i polli, ma con tutte le entità, anche con la pecora. E se lui si girerà all'incontrario. È più bello farlo con i cavalli, perché se quando i cavalli si girano all'incontrario, puoi anche cavalcarli, e puoi cavalcarli all'incontrario. E quindi è una cosa molto simpatica. E invece, qui c'era la nostra vecchia casa, che è diventata così. E va Lo so è un po' rotta, ma vabbè abbiamo recuperato tutti, tutte le cose potremo in questo episodio innanzitutto finire la farm perché qua c'è un buco finire questa farm qui andare a dormire anche se avevo dormito un minuto fa allora ragazzi ho altre cose da dire ah, innanzitutto ho messo ah, e tra l'altro se vedete queste dopo vi spiego ho messo sulla spada e eh, affilatezza 4 perché prima aveva un altro tipo di. aveva affilatezza solo 3, adesso l'ho messo affilatezza 4. Poi aggiunge uno scheletro. Vediamo di fuoco. E poi un'altra cosa. Adesso io non mi ricordo bene. Lì tra questi tre erano comunque. Se noi mettiamo un condotto, un, probabilmente qua non ci sta. Qui c'è anche la farma di Alger eh, dobbiamo andare un po' più lontano perché non abbiamo un lago oppure potremmo farlo, ma direi di no. Eh, vabbè, sì, mettiamolo qua. Ma non voglio andare troppo lontano. Però vorrei andare in una zona dove è un po' profonda l'acqua. Tipo qua. Allora proviamo con questo. Vediamo se lo prende. Non lo prende. Con questo. Non lo prende. Allora è questo. Allora ragazzi. Ehm, sono, un attimo andato a sono andato un attimo a guardare un video e si fa così bisogna metterlo qui ah, e poi cliccarlo col tasto destro perfetto quindi noi adesso abbiamo l'effetto del condotto energia condotta che mi sembra che mi faccia respirare se tacco, come vedete non scende il, ehm, togliamo un attimo questo tra l'altro ne ho usati 32 mi sembra eh, e comunque è una specie di beacon, più ti allontani e più l'effetto cioè sarà sempre equo nelle vicinanze Ma nel caso, ah se usciamo dall'acqua, finisce Però se andiamo tipo qua, qui siamo in acqua e ci prende ancora però Perché ha un raggio abbastanza lungo ed è più bello da usare in mare Però se noi ad esempio qua non credo che arrivi fin qua infatti fin qua non arriva però ad esempio qua arriva qua qui non arriva non qui ok arriva fino a qua quindi direi che è una lunghezza abbastanza c'è cioè, abbastanza c'è, cioè, guardate un po' che lunghezza copre è abbastanza alta ecco volevo dire quello e comunque si fa con queste, questa struttura qui a croci eh, che sono 1, 2, 3, sono 6 croci messe così di prismarine prismarin, e basta e poi dopo clicchi col tasto destro lui si attiva e ti fa l'effetto del condotto che mi sembra che nuoti più velocemente che vedi meglio sott'acqua e che puoi respirare anche sott'acqua quindi ad esempio può essere utile se devi andare a esplorare la rovina, può essere utile, lì la, la tempia sottomarina, non mi interessa come si chiama, comunque dormiamo perché a quanto pare viene notte molto velocemente, allora scusate ho interrotto per sbaglio la registrazione ma ho sentito il rumore di una morogne, ecco. tra l'altro l'altro giorno è successa una cosa molto divertente che in cui ho lanciato un creeper qua dentro con uh, knockback e prima che riuscisse ad uscire a raggiungermi, a raggiungermi è morto il danno da delle, delle cose qua quindi può anche essere utile per proteggerci e poi non mi ricordo se l'ho già detto ma ho dovuto cambiare tra l'altro ho finito all'acqua ho dovuto cambiare elmo perché è quello di mh, il diamante si stava consumando fin troppo e quindi adesso aspetto di trovare dei ripristini e mi metto sull'armatura ehm, poi c'è uno scheletro che è molto simpatico che ci vuole uccidere ma non ce l'ha fatta e ehm, vabbè un'altra cosa che volevo fare adesso posiamo un po' di roba qui non è meglio andare a posare usiamo tutta sta roba qui un'altra cosa che volevo fare in questo episodio che devo togliere lo scudo è andare a visitare questa mappa che tra l'altro se mi muovo mi muove anche questo non mi ricordo bene dove l'abbia trovata quindi io vado avanti fino che non trovo dove mi dove sono? Ma non riesco a capire bene dove devo andare Quindi forse era proprio qua Quindi andiamo avanti in questa direzione Finché non lo troviamo Ci sono pure dei bug di spawn Ok, io continuo ad andare avanti Ma potrebbe essere qua, eh? Esatto, è qui Quindi io Devo andare avanti un bel po' Vediamo di comparirne la mappa, non siamo ancora compariti, si dice così, ok ora siamo comparsi, eh, dobbiamo andare laggiù in fondo, ma devo attraversare questo corso d'acqua, e va bene adesso lo attraverso, poi ci teniamo questa mappa, e io sono caduto in questo buco come ricordo. Ci sono anche delle tartarughe, potrei catturare una tartaruga e portarla a casa un giorno. Tra l'altro per qua siamo anche vicini dove avevamo trovato il Tempio Sottomarino, perché questa mappa del tesoro l'avevo trovata uh, dal Tempio Sottomarino. Uh, dovrebbe essere qui il tesoro, quindi iniziamo a scavare e ci metteremo una vita. Quindi taglierò tutta la parte e perfetto. Ho perso una torcia ma l'ho ripresa. Quindi scaviamo finché non troviamo il tesoro da qualche parte. Che sarà per qui. adesso un po' ma l'ho trovato e a quanto pare qui c'è un blocco ok ho trovato il cuore del mare ma tanto non ci interessa un diamante perfetto un po' di cibo e degli smeraldi sto soffocando non volevo soffocare qua sotto cosa c'è? non vedo niente ma ah, tra l'altro mi sembra che è finita con l'acqua sarebbe per vedere meglio sott'acqua però non mi ricordo più tanto bene funzionano queste cose e... eccolo laggiù forse era proprio quello il tempio che avevamo trovato mi vado a controllare ma ah, mi sembra che sia così vediamo se era questo che avevamo esplorato sì perché c'è un buco qua usciamo se non so il e va bene, adesso tornerò a casa Quindi ci vediamo dopo Allora ragazzi sono tornato Ho sparato la mappa e c'è un raid qua Lui mi ha dato la sua cosa E lui se n'è andato nel ladder Perfetto Direi che non, non si può chiedere di meglio Io mi bevo un attimo Il latte perché Sta roba qua ecco, è iniziata un'incursione perché Vabbè a questo punto proviamo a combattere l'incursione. Ecco tra l'altro l'altro giorno ho fatto un'incursione. Cioè mi avevano attaccato e sono riuscito a prendere questo. Non so dove l'ho messo. Ma mi sembra che sia qua sotto. Ho trovato un sacco di totem dell'immortalità quindi a questo punto... Mettiamoci uno o due e proviamo a togliere queste incursioni, sperando di non morire. E mi sa che posiamo anche questa roba qui, va bene, anche qua posare. questo. Va bene, dove saranno? suoniamo la campana per vedere se... Nelle vicinanze, non sono nelle vicinanze. Allora, ragazzi, eh, ci siamo. Sono riusciti a uccidere tutti i. Pill cioè, sono riuscito a uccidere tutti i. Pillager. È passato un sacco di tempo. E mi sono rotto il cappello. Però guadagno tutta questa roba. E è durata relativamente poco. Perché l'altra volta. Che ho combattuto, era a mezz'ora. Avevo guadagnato molta più roba. Comunque, adesso ho altri nuovi 3 totem. Anche se, in realtà, due li ho consumati. Quindi, ne ho solo uno di nuovo. Ah, ho consumati due perché, allora, nel primo, nel primo che ho consumato mi è esploso un creeper dietro mentre stavo combattendo. E l'altro che ho consumato c'è stato un colpo di lag incredibile del server. E così sono. Diciamo che mi hanno attaccato un sacco di, di pillager e stavo morendo. Comunque, abbiamo guadagnato. Eh, Un'altra. Forse l'ho posata in Florida perché avevo guadagnato, ho guadagnato anche altra che ci penso. Comunque, vabbè, adesso metto un attimo in ordine le casse. Allora in questo video abbiamo fatto un sacco di cose Quindi direi che posso concludere qui Allora ragazzi eh, Solo una clip Ho migliorato la Qui la farm Perché non ve l'ho fatto vedere Comunque adesso Questo è il meccanismo Qui c'è l'hopper Con la rotaia lì, Qui c'è un altro hopper Che punta sulla cassa Quindi tutto arriva qui Tra l'altro stanno facendo un sacco Comunque adesso il video è veramente finito così Ciao